Ciao a tutti, allora come sicuramente avete visto stanno uscendo meno video ultimamente che cioè appena usciva una settimana, ora di meno, questo perché? Perché diciamo YouTube mi stava assorbendo troppo. Cioè da essere una passione che fare così con il divertimento era diventato un obbligo cioè bisognava fare per forza il video a settimana c'era quasi diventata l'ansia del fare il video a settimana era diventata una cosa che io dovevo prendere scrivere il video, girare il video, montare il video finire di montare il video, metterlo su YouTube e mentre carica su YouTube scrivere il prossimo video e il giorno dopo, rigirare il, il video dopo e io a montare cioè, diventerò quasi una, una catena che finiva mai cioè. quindi invece di arrivare a un punto che magari avrei portato contenuti scadenti ho preferito prendermi un attimo un po' di distanza da YouTube cioè non è che manda a cagare tutto e chiudo tutto quanto però diciamo prendo, mi prendo i miei tempi quindi questo video è soprattutto per dirvi guarda raga, uscirà quando è, è, è pronto e basta ciao uh.